E' bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo primissimo video di spacchettamenti di Pokémon Oggi ragazzi abbiamo 5 blister, quindi 5 pacchetti blister, ecco qua ve le faccio subito vedere Ecco qui i nostri 5 pacchetti blister, abbiamo in ogni pacchetto due bustine, una di spada e scudo fiamma fiamme oscure e l'altra fragole ribelli Ragazzi andiamo subito a spacchettarli, iniziamo Ed eccolo qua il primo codice regalato a voi per chi ovviamente gioca al gioco di carte con le zolameli online di Pokémon. E andiamo subito a spacchettare il primo pacchetto di, questa, di questo video. Let's go! Ed eccoci qua, raga. Trick già fatto! E abbiamo Energia Acqua, Premura della leva, della leva Pokémon Gotorita Vibrava, Dusparci. Che, che, che cavolo è questo Pokémon? Jiglipoff, Delino. Golet, Schitty, un bellissimo Alpharos, Anfarus, Al Am Amf e Anfaros, ci sta. 150, onesto, e infine, come ultima carta, abbiamo un. Ippo. Ippo. Ippo down, si chiama questo. 150, e togli 150, così confuso da colpirsi da solo. Eccolo qua il secondo pacchetto raga, codice per voi, mi raccomando utilizzatelo e fatemi sapere nei commenti se li avete utilizzati e se sono serviti E andiamo subito a spacchettare, mettiamo il codice qua, e let's go, 1, 2, 3, 4, tutto dietro, prendiamo un po', energia, energia, energia, no scherzo, ginepro, metto qui sì. Un altro cotorita, Mr. Mind di Galar, Ganzo, Ganzo, non male, non male, non male. Fletching, Electric, Pansage, sc Scarmory e Corvisquire. Corvisquire, Corvisquire. E infine un... Uh, bello Kangas Olo, Oh, lo raga, ci sta. Bell'Artwork, raga. Guardate i Kangas Latwork, super figo, super super molto figo raga ci sta questo lo andiamo a mettere qua e queste carte puzzano e quindi andiamo a mettere qui ecco vedete puzzano così tanto e sono anche cadute gg andiamo subito al terzo pacchetto Let's go. eccolo qua stavolta lo pensiamo a voi pacchetto rigorosamente lanciato fuori e qui abbiamo il vostro codice mi raccomando raga riscattatelo fatemelo sapere 1 2 3 4 tutto dietro e Energia, Dowblade, Lombre, Atrem, Vallabi, Drepi, Magmar, Yamask di Galar, Surskit, un Koffing Reverse e infine abbiamo un Zamazenta. Zamazenta, ok, anche lui 120 di vita e. 120 d'attacco, se magari la luce me lo permette di farvelo vedere, mannaggia, ecco qui. 120 di vita, 120 di attacco, non è male, dai, ci sta. E subito al quarto pacchetto, ragazzi, di questo video, ragazzi. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, attivare la campanella se vi va. E vi ricordo anche di lasciare un bel like se questa serie, per l'appunto, vi può piacere. A me, ragazzi, se vi dite che vi piace, io magari una volta ogni tanto ve le porto, almeno, ragazzi. Divertite anche voi. Codice per voi. 1, 2, 3, 4. Energia. L'ombre. Miniera di galar. Minchia, vesti quante volte ho trovato. Durant Bannelby, Phantom Drippy. Minchia, dovevo. Ok. Ferfetch di Galar. Un Honedge. Un bel stufful reverse, e infine abbiamo un tre venant. Eh, sì, va bene, dai, non è male Noi cerchiamo carte migliori Noi cerchiamo carte migliori, raga Carte migliori Andiamo un po' Vi do anche il codice in live qui Proprio con voi, guardate 1, 2, 3, 4 Mogrem Palpitoad Retino di recupero eh, sì, di recupero Minchia, di, di quadrupete Barbovac Squovet, Aplin team temple trabis, uno wish cash brutto come la fame e infine abbiamo un ok flapple Olo. questo qui è l'artwork fa pure pena dettagli va bene così sesto pacchetto raga sesto pacchetto credo in te sesto pacchetto fra credo proprio in te dai fra Dagli. ecco qui il vostro codice ovviamente let's go 1 2 3 4 Energia, energia, Ener no, basta. Chatot, poi abbiamo un. Aspetta, ragazzi, così si vede meglio. Ok, un Dracolock, Swobetta un'altra volta. Mannaggia, a te, scoiattolo di merda, ti mangio arrosto. Porca perché... triste. Aplin, Temple. un Trubbish, un Elioptile. Un Magic Up, re, Magic Up, raga, famoso Magic Up. Abbiamo un Magic up, reverse, eccolo qua. E abbiamo infine come carta un... What the fuck. Ta fuck. Raga, retiro di recupero. Farà pure pena, ma penso valga qualcosa, raga. Io vi metterò il, il, il prezzo esattamente qui. Con il mio ditone direttamente qui raga lo vi metterò il prezzo lo andrò a cercare raga oh mio dio oh mio dio what the fuck in carta La mettiamo qua ci sta un brotto mio dio bella cazzo se è bella comunque codice per voi settimo pacchetto 1 2 3 4 andiamo a spacchettare energia abbiamo un helio Lisk. ci sta bandana ardente un Indeed Atenna Shiter Nosepass, Un Wingul, Un Coffee, Abbiamo un Alcremie 110 Reverse e come ultima parte abbiamo un uh, Tox Tox Trici. Trot, what, what? Vabbè, non ho mai visto sto questo oh, raga ma bello, cavolo, ci sta. Oh, A parte gli scherzi, Bello bella questa carta, porca troia. At work, direi. Top, mi piace veramente tanto Ecco qui per voi il codice E let's go Abbiamo energia Dispositivo turbo Ecco magari non spoileriamo Fumogeno, Simisage Giglipuff, Deino Uno Skitty Golet Hippopotas Una Ariados Reverse E infine abbiamo un Bello cavolo, porca troia, Darkrai Olo Molto, molto, molto, molto bello, ci sta. Guardate l'outwork, raga. Mamma mia, che figata, raga. Ci sta veramente tanto. Andiamo a aprire il penultimo pacchetto, raga. Dai, codice per voi. 1, 2, 3, 4. Let's go. Let's go, porta in fortuna. Un'altra cartina, non chiedo tanto. Energia a fuoco. Bosco Brilla di Bri, Col Buschen, eh, Polte Ageist, non mai visto, Mr. Mindy Galar, un Electric, un Tuspera, un Duspars, un Bone Sweet, uno Spinark, un Simisage, Reverse eh, e infine, raga, abbiamo un. Boom! Swanna! Pokémon che odio con tutto il mio cuore però dettagli Ecco qui un altro codice per voi Intanto raga vi ricordo Se vi va, se, se volete magari un vi mostro la mia collezione di Pokémon Faccio vedere tutte le mie carte più, più rare più forti Fatemelo sapere sotto i commenti come vi ho già detto E andiamo a sbustare quest'ultimo pacchetto Speriamo bene raga, let's go Energia Flettrice Terra. va bene Premura di alleva Pokémon, Pupitar, Du Sparse, Jigglypuff, Deno, Schitty, Goethe, Uno Snooball Reverse. E infine abbiamo un. Oh mio dio, bello fa! Sì, fra, esatto, troppo te, fra. Bello come la morte, ra, Porca troia! Un Eternatus V. Ecco, tanti messaggi, ma lasciamo fa. Eternatus V, mamma mia, ci sta raga, ci sta, ma guardate che artwork raga, non per dire niente, raga l'artwork è una cosa di veramente assurdo, è proprio assurda questa carta, è bellissima, molto molto bella. Ed eccole qui ragazzi, le carte diciamo più rare e più belle che secondo me abbiamo trovato oggi. Partiamo con Flapple, Flapple, Flapple si può dire così, guardate un po' l'artwork, raga, che, ditemi che Pokémon è, cioè è più, più strano di questo, non penso non esista, assurdo. Comunque, Flapple, poi abbiamo un Kangla Scan, sempre Olo. un Darkrai Holo, veramente molto molto figo, guardate il cazzo, molto molto figo come artwork, raga, ci sta assurdo. Poi abbiamo un Tox Tox Toxtree... Tox Toxtry City si può dire, non mi ricordo, per cioè, altro non è che non mi ricordo, che non lo so. Oh, eccola qui, una carta V. E dai, ci sta, è bella, bella. Mai visto come Pokémon, penso sia della nuova espansione, ma molto bella, ci sta. Infine, ragazzi, l'ultima carta, un Eternatus V, mamma mia, ragazzi, questa qui è proprio bella come carta. Guardate i fulmini. Bella, molto bella. E infine, ragazzi, questa carta... Che non so Io la tocco piano piano Perché potrebbe essere magari di valore Ora come ora non lo so Ma comunque vi, vi metterò sia i prezzi In questo momento di tutte le carte Sia comunque il prezzo di ogni carta Che trovo rara La metto ovviamente Qua in basso a sinistra E beh che dire raga Detto questo Con questo bel panora, panorama tre, tre belle carte E tre Olo, Io vi saluto Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel pollicello in su, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e mi raccomando di iscrivervi qua sotto nei commenti se volete altri video di spacchettimenti di Pokémon. Noi ci becchiamo nel prossimo video, nel prossimo live e ciao ragazzi ciao!